Finito il figlio e lo spirito santo uh -huh. eh, innanzitutto ecco, la benedizione è a tutti quanti noi anche chi non c'è chi non c'è va estesa a tutti perché tutti quanti vogliamo bene la Madonna e ecco, eh, mettendoci insieme ecco, noi cerchiamo sempre di, di realizzare sempre qualcosa che possa renderla felice possa aiutarci eh, come tutte le cose hanno un inizio e poi hanno uno sviluppo e durante il cammino noi capiremo la volontà di Dio questo è importante e sicuramente il Signore ci farà capire se questa cosa ispirata, secondo me, talento questo è il mio pensiero personale va bene o non va bene io penso che andrà bene però come tutte le cose Dio non fa mai niente senza l'uomo dirà Sant'Agostino chi ti ha creato senza di te non farà mai nulla senza di te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 Il Signore sia con voi. Si benedico prima le persone e poi si benedicono alle. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case, su tutte le persone che amate e su queste magliette che veramente danno gloria alla Madonna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio del segno, di secoli, di secoli. Amo. Madonna di Casandrino, Pregate. il Signore sia con voi, con il tuo, con il tuo Spirito, Spirito. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, grazie, grazie a Dio, e arrivederci a presto.